per iniziare non inizia stai trasmettendo dal vivo alle salve amiche ed amiche. dopo più di una settimana forse due sono di nuovo dal vivo il computer mi dice che ho problemi di memoria memoria ma adesso bando le ciance e ritorno subito Vesto elegante perché a molte, molti di voi vi piace che mi resta elegante. Anche se fa caldo, ma vabbè, facciamo dei sacrifici. Allora, io ieri o l'altro ieri ho caricato: Lolo Tez, ciao, stammi bene, stammi bene. Anche te, Lolo Tez. grazie. Io ieri o l'altro ieri ho caricato dei radioprogrammi. Eh, perché di solito li caricavo nel mio secondo canale Radio Santenciana, Chan secondo canale di YouTube, ma eh, ho visto che in pochi del mio pubblico vanno a vedere anche il mio secondo canale di YouTube. Allora li, li, li ricomincio a caricare in questo canale Santencian. Chan ho parlato in un in tutte e due, ma soprattutto nel corto video che ho fatto parlato delle truffe eh, che ci sono in internet quindi vorrei che quel, eh, quel radio programma che ho caricato in, eh, in eh, youtube e una proposta di un sol anonimo su instagram eh, dura quattro minuti e voi lo possiate condividere con quante più persone possibili che in questo modo aiuterete altri a eh, prevenire delle truffe informatiche, poi vi possono anche coinvolgere, possono essere delle truffe pericolose perché questi truffaldini hanno dei metodi loschi per aggirarvi. Questi metodi consistono nel dirvi e guarda, io ti posso sponsorizzare YouTube, ti sponsorizzo tutti i tuoi video sin dall'inizio, tutti i tuoi video, soprattutto se ne avete migliaia come me. Vi sponsorizzo dal 2013, dal 2014, 15. L'importante è che voi, eh, gli diate, per esempio, loro vi chiedono di scaricare delle foto e dei dati da determinati profili Facebook. Se lo fate, che loro vi danno poi una direzione di posta elettronica andate di mezzo andate di mezzo voi quindi non vi conviene eh, ciao de golden lien asrm asm ciao come stai ciao allora non vi conviene eh, Adescare a queste facili gratificazioni ti faccio famoso in Instagram, ti faccio famoso in YouTube, ti faccio famoso di qua, ti faccio famoso di là perché sono tutte balle. Eh, non, non ti fanno famoso, ma ti compromettono perché loro possono estorcere informazione anche di, di chi gli manda la posta elettronica. Per esempio, mi è venuto in che mi hanno chiesto di scaricare da determinati profili le foto e poi mandargli per posta elettronica perché eh, il testo no ma le foto sono rintracciabili le scarichi nel tuo computer e le foto poi avranno nell'intestazione digitale le caratteristiche del tuo computer quindi un furto digitale è facilmente rintracciabile loro si salvano perché magari stanno in un computer pubblico a ricevere le email, ma tu non ti salvi. Che gli mandi la foto con i tuoi dati digitali del tuo computer, del tuo cellulare. Quindi non adescate mai a queste cose del tipo: mandami le foto i dati di determinati profili eh, di Facebook, di Instagram. Io poi sponsorizzerò e patrocinerò e addirittura farò una campagna di tutti i tuoi dati in Instagram, in YouTube, in Facebook. Che sono delle cose truffaldine. E quindi è un invito che faccio a tutte e tutti voi. A divulgare i miei ultimi due video che non sono nient'altro che eh, programmi di sprecher ho salvato in, in youtube io qua vedo benissimo il video nella finestra che si è aperto per la webcam però se vado a vedere che c'è una webcam vecchia di bassa risoluzione il video in eh, nella pagina di youtube si vede sgranato si vede di bassa risoluzione e che ci vuoi fare allora amiche ed amici mi raccomando dite no alle truffe digitali adesso di che vogliamo parlare e che io c'ho tre persone che mi seguono loro tez The golden gig in Astrm, la terza che non ha commentato, Rino mi ha mandato un commentario a uno dei miei video che io vi invito a guardare. Poi, per il riflesso, non dovrei utilizzare gli occhiali. Leggo. In questi giorni sono ritornato a leggere moltissimo. Sono dei rumori, Grazie. sono ritornato a leggere moltissimo, e è una delle mie passioni da quando ero giovane, da quando ero piccolo. Leggere leggere leggere tanto, purtroppo non ricevo richieste di commentari sulle letture perché vorrei condividere con tutte e tutti voi il mio interesse per la lettura. La strega diversa. Ciao! Ciao, oh, la strega diversa. Come va? Bellissimi video fai? Ah, grazie. Adesso perché c'ho le mani dilatate dal caldo. Ma qua questo non mi sta un anello. Forse lo riesco a mettere qua. Ecco Qua io ho fatto un video: la strega diversa. Se vuoi andare a guardarlo, parlo di questi anelli ne parlo poco, il titolo del video che troverai nel mio canale è il signore degli anelli, in cui faccio vedere nell'anteprima le mie mani. Così e il titolo si sì, del video troverai. Eh, se tu metti video, poi vai indietro. Il titolo del video è Il Signore degli Anelli. Magari cerca in YouTube Il Signore degli Anelli Sant'Enchan e ti appare un video che ho fatto parlando dei miei anelli. Grazie a te, la strega diversa. Ah, grazie, sono stupendi. Hai delle mani bellissime. Le tue sono di sicuro più belle delle mie. Grazie, dice, dice andrò a vederlo. Grazie, la strega diversa, allora, eh, no, non ne ho molti gli anelli. Ne avevo prima di più, eh, vorrei poi eh, comunicarvi qualcosa circa le mie letture preferite. Ho visto i tuoi video di Wushu perché amo le arti marziali, e eh sì, le arti marziali ci aiutano a mantenere la salute. Ma anche eh, io poi le pratico così am amatorialmente amateur eh, ma anche di questi tempi poter arrivare a, a livello Bruce lee o qualcosa giù per lui eh, giù per su a quel livello sarebbe bello perché devi saper difendere oggigiorno quattro persone che mi seguono formidabile eh, manco a farlo apposta di solito nei miei live non c'è nessuno E quindi, come dire, gli arti marziali servono perché servono a disciplinarsi, servono a raggiungere la salute, ma soprattutto servono eh, a difendersi nel caso uno arrivi a distrarsi in modo sufficiente. strega diversa. Mio marito si chiama Enli, e il suo nome vero anche lui ha praticato queste arti marziali. Ah, bene mi fa piacere io invece mi chiamo san Ten, eh, perché ho preso il rifugio in un, in un monastero buddista cinese e poi eh, ho messo chan perché avevo nelle reti sociali cambiavo no perché invece di mettere il mio nome perché tutti gli hacker che rubano informazione allora eh, mettevo cinque chan king che Chan, e poi ho scoperto che il cognome più diffuso Han e Cen, eh, però ho preso rifugio in un monastero buddista cinese e quindi per quello che. L'antivirus ha finito di scannerizzare mi chiede di chiuderlo, ho dovuto caricare qui, mi dice che ci un altro programma associato eh... purtroppo appaiono a Gragnola. tutte le attualizzazioni perché io c'è un antivirus caricato gratuitamente non mi piace pagare per gli antivirus Qua, la sua protezione è finita, Macafi. Ma chi te l'ha chiesto? Ma chiudete, o oh. sempre aprire finestrine. finestrini della tua protezione è finita. Paga. Paga. Paga questa Microsoft. Una volta c'era eh... o oh, non riesco a chiudere questa cortina, leggere, ma è possibile che eh, questa imposizione. Oh, Chiudono, la connessione è instabile quindi mentre di ristabilirla Vabbè, ah, si è speriamo che si sia ristabilita la connessione perché mi hanno comunicato con un messaggio danger la connessione è instabile aspetta mentre tentiamo di ristabilirla così mi lasciano a sospesso a me e altre quattro persone una se n'è andata Vabbè. Che vace chi viene la Vita è fatta a scale che vace chi viene su e giù destra e sinistra. D'altra parte ci avrà ragione quello che se n'è andato ad andarsene, perché stiamo già dal vivo 14 minuti e non stiamo parlando di nulla. Allora la strega diversa, o marito e cinese o italiano? Eh, come dire eh, io avrei voluto fare un video già da tempo però mi prende la pigrizia però ho tante altre cose da fare a ah, italiano a ah, bene allora ai al geni al padre gli deve essere piaciuto tantissimo così a ah, bresciano guarda e eh, cioè è di origine cinesi o no e quindi come dire io volevo fare un video già da tempo forse da una o due settimane a ah, bene italiano ma uh, lo faccio adesso e prossimamente mi filmerò con questa sciofeka un cellulare 2011 che regalai a mia madre a mia madre eh, per Natale 2013 e questo vi presento nocchia ascia 302 capito firma filma 640 per 480 con questo io che mi si è rotta la filmatrice con questo io faccio delle buone riprese la telecamera vedete da 3,2 megapixel in 640 per 480 La filmatrice come si presenta? La vedete, filma bene è una forza, più risoluzione della webcamera. Questa, poi edito i video e carico, questo, tutto questo per non utilizzare il mio nuovo cellulare il motorola moto X seconda generazione, regalato per Natale e compleanno natale 2015 e compleanno 2016 26 gennaio vedete è una forza un portento poi c'è anche lo Zoo. hai così io ho fatto io ho fatto un video tutorial eh, dei vari video tutorial cercate nokia ascia 302 No, chi ascia 302 troverete i video tutorial che ho fatto su questo cellulare. La sua custodia in latex morbido, magari non è rifata, non è della marca, eh? è generica. È fatta per questo modello, ma non si sa che marca è. Alza come un guanto. Magari al cellulare, fa merda. Però per fortuna mi è caduto tante volte, ma almeno col bordo non ha lo schermo. È spento, si è acceso quando cadeva. È abbastanza resistente, dura molto la batteria. Certo, l'uso solo per fare foto, video e neanche l'uso come telefono. Navigo in internet con quello che ma una navigazione, gli ho messo opera, ma è un cellulare con JavaScript, il sistema operativo. La cultura cinese, io sono sarda. Blackberry assomiglia al Blackberry, e la strega diversa assomiglia al Blackberry. Ma mi hanno fatto vedere un Blackberry, non so se blood o curve, che era un modello quando io ho comprato questo. Non so se era più vecchio, ma aveva meno potenza. Era più leggero, più sottile. Una camera da 2 megapixel che non so se filmava in VGA eh, 640x4,80 quindi io e poi il Blackberry per essere Blackberry, forse perché ci aveva un sistema operativo blindato, costava di più che questo, Capito? quindi questo è stato molto buono, Madre, poi nostalgica dei bottoni 3x4, si è comprata questo. E si è rotto va a scatto però è un cellulare il, io il genio stoch io ho fatto un video anche e mi vedi genio sto il ma marchio e un triangolo con una g con una g dentro io in Instagram prima che eh, mi togliesse dai suoi contatti eh, ho parlato con il fondatore di questa marca che sta a Miami news Touch vedete il triangolo il triangolo con la G dentro mi ha detto che lui era massone Infatti Guardate questo anello in mezzo a squadra e compasso che vedete una G quel cellulare non è tattile altri sì, ma quel cellulare non è tattile Quindi, eh, io ho fatto un video ho fatto un video che tempo fa dove faccio vedere il cellulare e mi chiedo mi chiedo cose e il video è Video adesso se lo trovo, non so qual è perché nel titolo non ho. Ecco, ecco qua New World. Secondo voi esiste il nuovo ordine mondiale? Vi lascio qua. lascio qua. Ecco qua. Vi lascio qua il link del video. Beh, come dire, io sono perito ragioniere, sono disoccupato. Da 12 anni avrei voluto essere uno scrittore. È sempre demoralizzato il fatto di non trovare un editore, che è difficile trovare un editore disposto a pubblicarti. E allora fino adesso ho guadagnato 150 dollari con YouTube nel 2017. Vorrei avere successo in YouTube, vorrei scrivere, mi trovate in Instagram, in Facebook, dove c'è gente strana. Infatti, il tipo che mi proponeva di mandargli i dati di due account di Facebook, io mi sono domandato: Ma come faceva a conoscere quegli account, quei profili se non ha Facebook, come dice? Non è vero, lui Facebook ce l'aveva. Mi voleva incastrare a me, mi voleva fare uno scherzo a me oppure voleva compromettermi con un furto informatico. Ma per sapere che una persona ha un profilo e ha delle foto. Tutte le volte devi entrare in Facebook, non puoi? Eh, che peccato, ma come mai disoccupato? Una strega diversa e eh, sono le cose le questioni della vita. Poi, quando c'è una certa età, anche se hai fatto dei lavori, chi, è difficile tornare nel mercato del lavoro. Allora, guardati questo video che ti ho caricato il link lì. E prima del tuo ultimo commentario nel chat, e poi mi, e mi raccomando, se potete, diffondete i miei ultimi radioprogrammi che ho caricato in questo canale di YouTube, spreaker, dove allerto le persone riguardo la truffa informatica, non, cioè dovete fare come ho fatto io. Non accettate eh, che vi dicono vi farò famoso il vostro canale di YouTube, che poi sono tutte balle se voi. Eh, cioè se voi mi date informazioni circa due profili di Facebook perché, perché eh, io a volte cerco il nome di un profilo senza entrare in Facebook e non posso. Mi dicono tu, se vuoi accedere alle informazioni di questo profilo, anche se è un profilo pubblico e una pagina pubblica, devo per forza eh, entrare in Facebook. Come ti possono chiedere dati relativi a una o più persone, due persone come faceva questo? Io per questa persona ho fatto un video rispondendo alle sue 18 domande. Allora io gli ho detto, ma perché non cerchi tu questa informazione? Lui mi ha detto, no, che sei matto, mi posso compromettere. Facebook ha delle regole rigidissime, poi conserva i dati per 50 anni. Se vado da un computer pubblico, come gli avevo suggerito, mi rintracciano, mi arrestano, mi filmano, perché ci sono camere di, di sicurezza e di vigilanza nei, nei computer pubblici nei locali. E se Matto non posso andare in un computer pubblico, mi vuoi far arrestare? Allora gli ho detto: ma perché io devo correre dei rischi al posto tuo? Non sono interessato. E lui mi ha detto: no, ma io ti sponsorizzo i video fatti fino dall'inizio, che tu ne hai più di mille faccio diventare famoso tutte balle allora io gli ho detto caro amico mio sei un genio non vuoi correre dei rischi con facebook che ti potrebbero filmare rintracciare l'ip arrestare la falsa se fai un altro profilo la falsa identità e tutto quanto il resto facebook ha delle leggi verissime poi conserva i dati eh, del, degli ultimi 50 anni ma tu Disposto a rivelarmi le tue intenzioni di rubare materiale informatico da profili di Facebook Instagram, ma sei un genio! Non lo sai che Instagram è di proprietà di Facebook. Tutto quello che scrivi in Instagram è come se lo scrivi. In Facebook, lo sa subito Facebook e Mark Zuckerberg tu l'hai scritto in Instagram. Quindi tutto quello che mi hai detto. Guardo il fatto che vuoi farti passare fotografie di due profili di eh, Facebook che me l'hai scritto in Instagram anche in messaggi diretti direct message, in Facebook già lo sanno subito o oh, il giorno dopo, perché quel giorno c'è stato il giorno che c'erano problemi con Instagram con Facebook e con Whatsapp e non potevi guardare i messaggi e le foto. Mi sembra ieri mattina è eh, sparito il suo prima e sono spariti tutti i suoi messaggi il mio diretto message lui poi eh, questa pagina non ha non ha contenuto aveva zero iscritti eh, zero followers eh, lui non seguiva nessuno la sua pagina senza nessun contenuto Seguaci, iscritti, vedete che lui seguiva. Vero, solo l'immagine del profilo e il suo nome, Dopo un po' è sparita pure la pagina, ha cancellato tutto. Si sarà presso un ragazzo che gli ho detto: ma sei un genio, non ti vuoi fare scoprire, Hai delle proposte indecenti di far scaricare foto, video, e tutto, e le fai in Instagram non vuoi farvi scoprire da Facebook, ma lo sai che Facebook. Sinonimo di Instagram Instagram è uguale a Facebook, oh, l'ha capita l'antifona, non mi ha proposto più nulla perché era da giorni che veniva dicendomi due o tre giorni, caricami le foto di questi due profili. Sono, voleva fare dei profili fake in Facebook. Non so se adesso con altri profili, ma io gli ho detto: ma lo sai che ti rintracciano più facilmente, probabilmente tu non vuoi andare da un computer pubblico per non farti rintracciare. Ma sei un genio, stai utilizzando il cellulare, lo smartphone, a casa tua, magari con eh, il wifi o magari con il 4G di abbonamento, magari col cellulare dei genitori. Ma lo sai che se c'è il cellulare in abbonamento, sanno subito risalire al proprietario della a chi a, a nome di chi è testato il contratto. Il tuo indirizzo sanno. Sanno a nome di chi è il contratto in abbonamento sanno addirittura eh, l'e-mail del tuo cellulare perché avrai scaricato l'applicazione eh, di instagram o con eh, la piattaforma android o iphone quindi instagram e android e eh, la piattaforma di scarica dell'applicazione e la apple perché poi devi autentificare l'iPhone per utilizzarlo. Quindi quanti soggetti sanno chi sei? Se sei un cellulare Huawei, lo sanno pure i cinesi. Stai usando Instagram, lo sa Instagram, lo sa Android, lo sa eh, Facebook, lo sa la CIA, che ci sta seguendo, ciao! Sanno tutti quindi eh, mi scrive in direct message in instagram che non mi voleva scrivere queste proposte in messaggio in facebook o in messenger è un genio gli ho detto sei un genio ha dato più informazione adesso di quella che avreste potuto dare con un account anonimo di eh, facebook se tu stesso devi le foto dei profili che a cui volevi togliere le foto da un computer pubblico è dato molta più informazione capito e molta più informazione ai servizi segreti alla cia a tutti i servizi segreti d'europa contro lo stalking Hai dato molta più informazione che andando che andando a un computer pubblico utilizzando un facebook con un profilo inventato, che hai utilizzato o eh, apple iPhone o Android, hai utilizzato quindi la piattaforma di scarica di Apple o di Android. Hai utilizzato Instagram e di Facebook, eh, hai utilizzato o oh, Huawei, magari di Android che loro mandano informazioni alla Cina per venderla, magari dico no, so dicono dice Trump poi ci sta di mezzo la CIA i servizi di informazione la polizia postale bene e poi possono triangolare la tua posizione con il cellulare anche con quello che non ha né android né eh, ios che il cellulare anche quello che non ha il gps si collega a un'antenna incluso quando non ha la scheda telefonica la sim si connette lo stesso perché tu puoi fare chiamate di emergenza da qualsiasi rete il 911 che significa che sta sempre connetta connesso a una, a una torre eh, la segnale elettronica, sempre connesso anche quando non gli togli le, perché molti sono furbi dicono faccio dei, dei prank degli scherzi o voglio atterrare qualcuno eccetera con instagram mi connetto con il wifi di casa ma gli tolgo la scheda sin no innanzitutto la rete sociale eh, detta il cellulare e l'email poi sei connesso a, a, a android eh, la piattaforma al servizio android che c'hai il google store sei connesso all'IP del, del web magari c'è la fibra ottica e poi sanno le del cellulare e poi la stessa applicazione sulla quale trolli la gente vito e poi triangolano perché anche se il cellulare non ha la, non ha la scheda sim si connetta a una torre di cellulari e possono triangolarti il cellulare anche se non hai la scheda sim e togli la scheda parolacce a uno in Instagram lo sa Android iPhone eh, perché eh, poi scaricare programmi tanto a eh, tra in cellulare Android come eh, iPhone e quindi eh, lo sa anche Android di quello che fai in iPhone perché la piattaforma la stessa per tutti e due i sistemi operativi poi lo, sa, lo sanno tutti lo sanno lo sa facebook lo sa quindi questo hacker di quarta pensava farmi fesso a me, insistendo faccio famoso ma io non posso farlo poi lui avrà avuto centinaia di profili facebook soltanto che voleva ingannarmi a me che poi queste foto come le utilizzava lui magari le vendeva a qualcun altro questi profili che voleva che uno gli scaricasse foto e l'informazione crearsi profili per esempio di belle donne reali così poi si formano delle catene perché se tu, o un qualche contatto tuo carichi foto di belle donne credono che è una persona reale con difficoltà con problemi adesso che stiamo in campagna politica magari eh, è passata però questa persona è stata dicevano questa ragazza è stata violentata da un rumeno o da un marocchino colpa eh, di chi li accoglie e poi si è scoperto che quella finlandese stava viva e vegeta in Finlandia e che non sapeva nulla di quello che gli era successo perché non gli era successo che, anche, perché rubano le foto eh, ma fatevi uno screenshot e non scocciate le scatole alla gente comunque per prevenire questo tipo di truffa mi raccomando eh, avvissate i vostri contatti fateli vedere i miei ultimi video in modo che non li truffino adesso purtroppo vi devo lasciare vi devo lasciare perché si è fatto tardi o non ho nient'altro da aggiungere e ho 35, eh, ho fatto 35 minuti di trasmissione dal vivo, sono contento di essere stato con tutti e tutti voi. Peccato, ma, ma sei giovanissimo. Infatti, non mi fido, è verissimo. Ciao, no, carissimo. Alla prossima, eh, la strega diversa. Magari fossi giovanissimo. Adesso mi sono fatto crescere molto i capelli, ma fa caldo, li voglio tagliare. Questo di taglio. Magari sono giovanissimo, non so quanti anni tu mi dai vediamo quanti anni tu mi dai in 30 secondi poi chiudo la live scusa che non ho letto i tuoi interventi eh, vediamo se ci sei ancora ci sono quattro persone dal vivo è sorprendente 29 28 27. quanti anni mi date vediamo se qualcuno che sta in live vuole commentare o tre like pollici su e quattro che mi seguono a una persona non è piaciuto eh, questo live sono piaciuto ma vediamo un po' ah, c'è il conto alla rovescia quanto arriva 37 minuti arriva a 37 minuti quanti anni mi date quanti anni ho secondo voi? Forse è la strega diversa che se n'è andata? Beh, ve lo dico anche se non me l'avete chiesto, o non mi avete detto quanti anni io. Io sono nato il 26 gennaio 1969. Mi raccomando, condividete i miei video affinché entro il 26 gennaio 2020, quando compirò 51 anni. Posso avere come regalo la monetizzazione da parte di YouTube dei miei video e magari qualche centone. Grazie per avermi seguito, stiamo a 37 minuti con 50. E... Quindi cara la strega diversa, ciao. Oh, io ho, eh, 50 anni passati suonati, perché sono nato il 26 gennaio 1969. Quindi fra poco, ah, fra peu, forse fra sei mesi, più o meno, no, siamo a sette. Fra 5 mesi scarsi, farò 6 gennaio 51 anni, ciao, ah, ciao, grazie di avermi seguito. e Poi condividete i miei ultimi tre video fatti con sprecher 2: allertare quante persone vi, vi sia possibile. Perdono, delle truffe informatiche, poi magari un giorno vi spiegherò il significato di questi. In questi di queste collanine qua per le plastica colorate rosso nero che no è, non è del Milan eh, rosso bianco nero o nero bianco rosso che non è la bandiera del primo impero del secondo impero tedesca e verde bianco rosso che è anche la bandiera italiana ma ha un altro significato o un secondo significato forse voi questo già l'avete scoperto. Allora, eh, mi raccomando, diffondiate i miei ultimi video che sono nient'altro che il caricamento di programmi di spreker in eh, YouTube. Vi ricordo: se volete, andate a guardarvi le mie trasmissioni. Ad ascoltarvi per perdono, ascol andate ad ascoltare in spreker le mie radiotrasmissioni. Ascoltare nel mio canale eh, radio eh, nel mio canale Satan Jan di Sprecher quando io finisco il tempo gratuito perché sono disoccupato non posso pagare eh, in Sprecher che ciò adesso l'hanno ridotto da 10 ore a 45 ore. Cello gli episodi vecchi perché tanto li salvo YouTube e carico di nuovi se volete ascoltare i miei vecchi episodi che ho cancellato Sprecher in questo canale eh, Santen Chan, Sprecher o cercate nel mio secondo canale Radio Santen e troverete molte trasmissioni, radio trasmissioni di Sprecher o non so, eh, poi basta e eh, poi una, troverete in questo canale soprattutto delle vecchie radio trasmissioni di Sprecher che duravano addirittura 30 minuti perché una volta ti davano più di 30 minuti forse un'ora in live dal computer e ti davano dal cellulare 30 minuti e hanno ridotto a 15 adesso, eh, adesso sono rimasti a 15. 15 minuti di live mi sembra che addirittura se carichi un programma non ti danno più di 15 minuti non è libero il tempo invece in soundcloud cloud Tempo libero, ma c'è un limite di due ore. Per quello che succede in San Cloud è che non amo, non hai molto pubblico, ti ascoltano pochissime volte e si trasmette più che altro musica. Ho passato i 41 minuti e 26 secondi. Sono presente anche in due canali di Sant Cloud se vi interessa. Mi raccomando, arrivederci. dal vostro Sant'Enchan salve. Molte volte non sono più allegro come all'inizio ma non è che sono triste come molti di voi mi hanno detto. Ma perché non sorridi? La prossima volta cercherò di, di stare meno concentrato. Ho visto che sono un po troppo concentrato quando mi filmo. Allora mi raccomando, arrivederci. Adesso mi vado a cambiare che fa. caldo sto sudando. Ma siccome a molte di voi, e a molti di voi e molte, gli piace vedermi elegante. Eh, mi metto in giacca e cravatta. Io in casa sto in maglietta e tutta la ginnastica, non dover sempre lavare e stirare i vestiti. Ciao, e mi raccomando diffondete i miei video, soprattutto quelli sulle frodi informatiche, sugli hacker, sui piercing che fanno. Ciao, se no, non finisco più.